Buongiorno a tutti, mi chiamo Simona Liprandi, sono un avvocato, mi occupo di diritto alla proprietà intellettuale e di diritto alle nuove tecnologie e in questa serie di video vi spiego un po' come funziona la blockchain applicata proprio al mondo della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. Eh, abbiamo già spiegato come funziona il caricamento di un'opera creativa nella blockchain per individuare la sua data precisa di creazione abbiamo spiegato cosa vuol dire tokenizzare un'opera per renderla un NFT però ecco, nell'esempio dell'NFT ci manca un passaggio fondamentale no? io ho fatto l'esempio in cui è il signor Dante Lighieri, autore dell'opera che tokenizza la sua opera e la rende appunto un NFT che poi assumerà un valore più o meno alto a seconda di come il mercato come dire, eh, sarà interessato a questo tipo di, di, di contenuto e soprattutto di copia unica, okay? ehm, Chiaro che appunto l'opera firmata da Dante Alighieri avrà un valore molto più alto rispetto all'opera firmata da Simone Librandi. Okay? E, um, e cosa volevo dire? Ecco, il fatto che nell'esempio che abbiamo fatto noi sia Dante Alighieri stesso a firmare e a tokenizzare la sua, la sua opera Pone un quesito. Nel mondo del, dell'editoria funziona spesso che gli autori, cioè succede spesso che gli autori cedano tutti i diritti di utilizzazione della loro opera a una casa editrice. Okay? Ehm, vuol dire che per tutta la durata del contratto il titolare dei diritti non è più l'autore, ma è appunto la casa editrice o altro titolare dei diritti, ad esempio un'agenzia, ad esempio un produttore, a seconda del tipo di opera. Ipotizzando appunto, tenendo questo esempio, che il signor Dante Alighieri avesse sottoscritto un contratto di edizione con una casa editrice, Lemonier, Mondadori, eh, che ne so, Feltrinelli, la domanda è, è davvero Dante Alighieri il soggetto titolato a creare l'NFT di quest'opera? Questo è poi il quesito perché l'ho visto fare molte... Cioè, eh, come dire... se ne parla molto ma pochi hanno messo a fuoco il problema. Perché? Perché creare un NFT è sicuramente una forma di utilizzazione economica dell'opera. Se l'autore ha ceduto il diritto di utilizzazione economica intero, quindi tutti i diritti di utilizzazione economica, eh, di sfruttamento economico sull'opera, sull a una casa editrice, probabilmente non può fare un NFT e metterlo in circolazione cercando di guadagnarci lui direttamente senza avere il benestare della casa editrice o addirittura sarebbe la casa editrice il soggetto titolato a fare l'NFT provate a pensarci perché questo è un problema che secondo me prima o poi eh, come dire, emergerà tanti autori di mh, libri mh, o anche di fotografie o di altri tipi di opere digitali che da un lato hanno sottoscritto dei contratti di cessione dei diritti sulle loro opere, e adesso invece cercano di cavalcare un po' l'onda di um, questa moda degli NFT e lo fanno magari senza aver ben presente cosa comporta. Mi sembra un po', mi ricorda un po' quello che succedeva ormai 10-15 anni fa quando io ho iniziato ad occuparmi di Licenza Creative Commons e molti, soprattutto musicisti all'epoca, eh, presi dall'entusiasmo, rilasciavano le loro opere e le loro opere musicali sotto Licenza Creative Commons senza però ricordarsi di un problema fondamentale che se quelle opere erano state, eh, i diritti d'autore su quelle opere musicali erano stati ceduti ad una casa discografica, ad un'edizione, ad un'editrice musicale, purtroppo applicare una licenza Creative Commons non era la mossa più intelligente da fare, perché si creava confusione, perché da un lato circolavano delle copie dell'opera con licenza Creative Commons e gli utenti quindi le replicavano, e le utilizzavano liberamente, dall'altro lato c'era però una casa editrice, una casa discografica che legittimamente esercitava il suo diritto d'autore in modo invece più restrittivo ok quindi state attenti a non replicare lo stesso tipo di errore con gli nft e soprattutto per chi li compra state attenti a non comprare delle, delle sole come direbbero a roma cioè a comprare degli nft emessi da un soggetto che non è titolato per farlo alla prossima allora mi raccomando state in campana